Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera. Io le vorrei soltanto chiedere no? se lei conosce effettivamente il valore del denaro. Grazie. Io la ringrazio di questa domanda perché è un principio fondamentale. La moneta valore, perché come ha detto Aristotele, la moneta è la misura del valore. Siccome ogni unità di misura ha la qualità corrispondente a quello che deve misurare, come il metro ha la qualità della lunghezza perché misura la lunghezza, la moneta ha la qualità del valore perché misura il valore. Questo significa che la moneta non è solo misura del valore, ma anche valore della misura che è il potere d'acquisto. Come il metro non è solo misura della lunghezza, ma lunghezza è una misura perché è lungo un metro. Quindi quando abbiamo capito questo abbiamo capito che il valore della moneta è creato per convenzione sociale, cioè la moneta ha valore per il solo fatto che ci mettiamo d'accordo che lo abbia, come è avvenuto con il Simec a Guardia Grecia, quindi abbiamo creato valori monetari per convenzione, cioè, abbiamo creato con la carta il valore dell'oro e naturalmente il che è importante perché ci fa capire che eh, questo principio, una volta collaudato in un esperimento scientifico che è stato quello di Guardia Guardiagrele e del CIMEC, può essere ormai ripetuto anche in grandi, in grandi dimensioni. Bene, sì.